luce, cuore, green art, green art, siamo qui per te, green art, green art, vita, luce, cuore, green art, green art, ischia è qui per te. Il tuo cuore verde batte più che mai, alza le tue mani, canta insieme a noi, noi siamo felici perché siamo amici, prendi l'emozione e vivile con noi. Green art, green art, mio sol amore, green night, green siamo qui per te Un po' di musica? Staldaresi? Guido Albonelli. Guido Perché no? Autopresentazione brani di Elisabetta Capuzzo lo specchio di narciso, e solo per, per il metro e basso. Quindi ci vediamo. Voi siete. I, i padroni di 20 minuti. Quindi fate quello che vi pare. 20 minuti più va bene, allora cominciamo senza di più di tanto tempo noi siamo di Perugia io e Natalia Benedetti eh, però a Dischia abbiamo collaborato già fin dall'84-85 con il maestro Sena quando ancora il nostro Bruno Mancini non era nemmeno nato in quegli anni lì quindi eh, poi abbiamo scritto un inno particolare che è risultato l'inno di questo premio 8 milioni. Noi siamo un duo che esegue musica classica, musica anche particolare come ascolterete da questi 20 minuti e particolare anche perché è attinente a un repertorio denominato musica contemporanea, almeno il primo brano di questi. Abbiamo l'onore di avere con noi la compositrice, che la presento, che è Elisabetta Russo, la nostra bella signora civente. Elisabetta, Elisabetta Capurzo, che ha scritto questo brano veramente particolare, Lo specchio di Narciso. Immaginatevi un clarinetto basso che suona i suoi suoni in modo classico e lei lo trasforma quasi ponendosi di fronte allo specchio e dicendo ma io posso suonare solo note classiche e posso fare dell'altro. Ascoltate come la nostra Elisabetta Capurzo si inventa uno strumento veramente inusuale e contemporaneo. Lo specchio di Narciso di Elisabetta Caputo. per questi lavori che fanno scoprire il nostro strumento in un modo particolare. Elisabetta Capodistra. <susurra>